Buongiorno, sono Valentina Fortichiari. Eh, vorrei parlare di Guido Morselli, anche perché quest'anno ricorre il centenario dalla nascita e amo moltissimo questo scrittore di cui mi sono occupata per tanti anni. Il mio consiglio è di leggere o rileggere Divertimento 1889 che è il racconto della fuga d'amore di re Umberto I in Svizzera, perché è un libro intanto ancora attualissimo, Morselli non invecchia mai, e poi perché è un libro di grande leggerezza, Morselli ha scritto dei romanzi anche molto impegnativi, ma questo è forse il suo libro più lieve, il che non vuol dire di scarso contenuto, è un libro intelligente, è un libro che ha il, la musica di un minuetto, è un libro che parla anche di cose malinconiche, del senso della morte, del senso della provvisorietà e poi eh, con grande allegria dell'amore, dell dell'amore del tradimento, della trasgressione di questo re che più che fare il re ha bisogno di essere amato e di, come dire, di lasciarsi andare ai sentimenti. Grazie Valentina Fortichiari per il Club Dante.